L'etica una cosa, una cosa non naturalmente creata, ha in sé il costume e la consuetudine di chi l'ha prodotta. Per questo la responsabilità individuale del quotidiano diventa argomento orale di una società che non può altrimenti definirsi tale. Le scelte culturali di una comunità e dei suoi cittadini si misurano sul raggio di lungimiranza insito nell'osservazione e nella definizione del presente. Lo sguardo superficiale a un tempo breve genera cultura che dura poco, consumistica, una cultura usa e getta. La riflessione sul futuro è un doveroso disegno di vita. Lo sguardo di un artista o di un autore che applica una trasformazione creativa di una cosa è ciò che può svelare la strada a ciechi viaggiatori erranti. L'analisi intellettuale di un artista si basa spesso sulla verità di concetti e dogmi che altri rifiutano, talvolta disprezzano o quantomeno non considerano. La funzione di comunicatori del sociale è devoluta e consacrata alla loro sensibilità. L'impazzita economia patologica ha un antidoto infallibile nel genio creativo umano. La nostra casa comune va tutelata attraverso scelte culturali che sono la portata di tutti, basta un minimo di conoscenza o semplicemente un'attenzione ogni individuo è protagonista delle proprie azioni e le azioni senza coscienza non sono specificatamente umane se ogni individuo ha un'essenza essa appare in ogni singola azione e se l'azione genera una cosa l'essenza stessa trasla nella cosa la cosa quindi a un'essenza o meglio un'entità. una cultura usa e getta non dobbiamo assolutamente creare questo tipo di città la nostra città è composta da cose e da uomini e da persone questa è la città io a marzo ho proposto al comune di Albano un evento dal nome l'etica di una cosa e mm. esattamente si è svolto in, una, in un bellissimo posto che è l'ex chiesa di Santa Maria delle Grazie, sconsacrata quindi, dove abbiamo eh, composto una tre giorni molto dinamica. Ho diretto questo, questo evento con un carattere espositivo e perform performativo, nonché di laboratori e dibattiti sull'ambiente attraverso l'arte, l'artigianato, il design. Gli ornamenti da indosso, quindi attraverso la creatività umana, il passaggio attraverso gli artisti sulla riflessione ambientale e cittadina, perché no, cittadina. Gli autori partecipanti a questo, a questo evento artistico ambientale erano degli artisti di arte contemporanea, quindi arti visive, lui si chiama Alessandro Nicola ed è uno scultore. Tutti loro partecipavano con delle creazioni, con delle opere, assolutamente tutte composte con materiale di riciclo. Alessandro Nicola uno scultore ancora un altro scultore purtroppo la foto è un po' scura quindi non si vede molto bene comunque un altro scultore che riesce con dei rottami si chiama Alessio Devi riesce con dei rottami a comporre delle forme di stampo classicistico estremamente garantito andiamo ancora avanti. in arte caracol Eleonora Battaggia è una creatrice venta che ha partecipato con questi suoi ornamenti da indosso e bijou, abbiamo allestito un altare intero dedicato a lei ai suoi anelli, alle sue collane e alla sua cinta che questa era una cinta composta Ovviamente, esclusivamente con dei pezzi di stoffa da riciclo. Andiamo ancora avanti. Le ecocentriche sono due creative, due designer, a noi contemporanee che lavorano tra Roma e Castelli Romani, hanno i loro studi e compongono le, i loro oggetti di il cartone principalmente quindi con il cartone creano eh, questa poltrona come state vedendo andiamo avanti Evasiva sono tre ragazze giovanissime, una grafica una designer una eh, delle arti visive ma creativa che si sono unite per creare dei bijou con dei materiali da questo caso sono è una collana composta da palloncini gonfiati. Sì, la avanti? Sì. Francesca Lapignola, lei è una creativa, una restauratrice, una persona che ha fatto comunque l'Accademia Belle Arti e ha scoperto un materiale, la carta pesta, che è molto consono e quindi sviluppa eh, delle figurine microscopiche questa è una serie che si chiama Teatrini ed è piccolissimo quindi sono delle cose estremamente delicate, estremamente aggraziate Andiamo ancora avanti lui è Francesco Varesano, era, queste erano delle lettere composte con un, eh, un materiale creato da scarti di cartone, di gesso insieme poi amalgamate, quindi un lavoro estremamente complesso. Andiamo avanti. Gino Casavecchia, un design aveva allestito qui un particolare dei suoi piatti in pietra aveva allestito un'ultima cena all'interno di una cappella dell'ex chiesa di Santa Maria delle Grazie con questi piatti, questa tavola apparecchiata con questi piatti eh, utilizzando della, della pietra trovata in strada in natura andiamo avanti Raffaella Riccio è una stilista eh, che compone i suoi abiti con materiale di riciclo, principalmente la plastica, questa regale eh, rappresentazione di donna, è eh, vestita con dei sacchetti di quindi tutto il suo vestito è qualcosa che eh, contrastava molto con l'evento, con l'arte alta, con l'estetica, con la bella arte e quindi la scelta di metterla proprio anche nel manifesto, nel catalogo che prima abbiamo passato andiamo ancora avanti, Paolo Viterbini, un eh, artista locale e lui anche si produce soprattutto con dei cartoni, oltre a dipingere, compone queste visioni cittadine, tra l'altro, quindi parte dallo skyline cittadino, alcuni scorci cittadini, per poi creare, andare a comporre dei, dei, dei particolari. Andiamo avanti. Umberto Romagnoli è un fotografo di Albano che si è occupato di un bel progetto eh, di cui ha fatto meravigliose fotografie e un video sul nostro lago urbano e quindi un po' quello che è avvenuto a queste rocce, a queste rocce che fino. A pochi anni fa si trovavano sotto il livello delle acque del lago e adesso sono uscite fuori, quindi è qualcosa che aveva a che fare con il nostro argomento. Andiamo avanti. Noi abbiamo fatto dei dibattiti sull'ambiente, abbiamo fatto dei laboratori di, per i bambini creativi con materiale di riciclo abbiamo giocato un po' con il mercatino del baratto a fare un po' i mercanti nel tempio forse era una cosa un po' fuori, fuori norma e poi io ho presentato una performance su Joseph Horis un artista tedesco definito che ha impostato la sua arte attraverso se stesso e attraverso la natura e l'ambiente. Quindi una opera, una sua opera, si chiamava proprio La Rivoluzione Siamo Noi, quindi il contesto unico delle nostre idee e soprattutto della nostra creatività che riesce a comporre, a creare una una linea di società, di, di, di vita, di comunità che è senz'altro migliore. In questa performance, andiamo avanti, avevo Ero Joseph Beuys e quindi avevo il suo immancabile cappello di feltro, stavo eh, fatto delle perle, romanze che Joseph Boyce ha presentato in più occasioni e avevo anche la natura in me quindi quel trucco quel ramo eh, di, di, di fiore peso, di cipolleggio non so cosa perché bianco eh, è una eh, diciamo, ispirazione concettuale per rafforzare questo rapporto che è un rapporto unico quindi noi come individui siamo unici le nostre idee sono uniche la nostra creatività è unica quindi andando a cercare tutto questo si compone una, una vita, una società che è proprio lo specchio di quello che noi siamo più sensibilità artistica, più creatività c'è e più si compone una società migliore più si compongono cose migliori la città è composta da cose e da uomini quindi se noi riusciamo a rafforzare questi due concetti a credere su questi due concetti abbiamo vinto la nostra città l'ultima diapositiva si riferisce a questa frase molto significativa che, eh, che disse Joseph Beuys prima di morire, quindi questa fiamma, questo, questa fiamma che abbiamo dentro non dobbiamo mai farla spegnere, dobbiamo sempre alimentarla, la fiamma è la nostra individua individualità, la nostra voglia di di essere, eh, di essere unici ma all'interno e, e, e composti da una comunità. Grazie.